Stiamo andando? E-commerce sembrano essere diventati la moda del momento. Sempre più spesso i clienti ci chiedono non abbiamo ancora inserito l'e-commerce nel nostro sito web? Oppure ancora non abbiamo realizzato l'e-commerce come se l'e-commerce fosse qualcosa che si deve fare allora forse ti dispiacerà sentirti dire che aprire un e-commerce senza un'analisi senza una strategia di marketing è come aprire un negozio nella ultima via di periferia di un paese sperduto ma che cos'è un e-commerce? e-commerce non vuol dire altro che commercio elettronico tecnicamente l'e-commerce è un sito web nel quale vengono messi in vendita dei prodotti e la transazione quindi il processo di scelta del prodotto di confronto del prodotto e di acquisto avviene completamente online Esistono sostanzialmente due macro tipologie di commercio elettronico l'e-commerce proprietario, il nostro sito web e i marketplace non ti spaventare sai perfettamente che cosa sono i marketplace perché anche tu avrai acquistato da amazon e da ebay Mentre il nostro sito web il nostro sito proprietario appartiene a noi, e in quel sito vendiamo solo ed esclusivamente i nostri prodotti, offriamo i nostri servizi, in un marketplace al contrario è come se noi fossimo all'interno di un centro commerciale, ci sono tantissimi negozi, tantissime vetrine, e tutti vendiamo i nostri prodotti differenti, anche ponendoci in concorrenza uno con l'altro, tipico appunto il caso di Amazon. Ma quali possono essere i vantaggi e gli svantaggi di una scelta o dell'altra? Diciamo che non c'è innanzitutto qualcosa che sia meglio o qualcosa che sia peggio. Dipende sicuramente da quelle che sono le strategie e i nostri obiettivi e anche inizialmente le nostre disponibilità economiche. Sicuramente realizzare un sito proprietario e quindi un e-commerce nostro porta inizialmente un grande investimento dal punto di vista delle energie, delle risorse umane e anche dal punto di vista economico. In un sito, infatti, nostro, i risultati presumibilmente non arriveranno subito, perché sarà necessario lavorare nel tempo, con diverse strategie. E quindi i costi di promozioni, i costi pubblicitari saranno tutti a nostro carico. Strategia SEO, strategia di social media marketing, azioni su Google AdWords o campagne display insomma tutto ciò che può portare traffico al nostro sito web è successivamente vendite sicuramente su un e-commerce proprietario abbiamo però la possibilità di scegliere qualsiasi aspetto della nostra strategia come vendere come mostrare i prodotti stabilire le condizioni di vendita E la cosa più importante il ricavato della vendita sarà interamente nostro avere un sito Proprietario ci dà inoltre la possibilità di eh, poter lavorare sul nostro brand quindi sulla nostra autolevolezza e quindi sul riconoscimento del nostro marchio. Al contrario invece se decidiamo di vendere attraverso una piattaforma esterna e quindi attraverso un marketplace sicuramente dobbiamo rispettare quelle che sono le regole imposte dal sito che ci ospita. Ci troviamo in una diretta concorrenza con tantissimi eh, venditori come noi. Abbiamo un vantaggio, il vantaggio che molto probabilmente riusciremo a vendere e quindi a uh, ottenere dei risultati degli utili dalla nostra strategia di vendita online dai primissimi giorni. Questo perché abbiamo il vantaggio di poter sfruttare tutta l'autorevolezza, la comunicazione la forza pubblicitaria di questi grossi canali di vendita, che sono appunto i Marketplace. A fronte ovviamente di questi vantaggi e quindi dei ridotti costi di avvio dell'attività di vendita online, del fatto che la pubblicità sarà completamente a carico del gestore, della piattaforma che ci ospita. Dovremmo però riconoscere ovviamente una percentuale variabile delle vendite, che può andare da piccole cifre fino a percentuali che possono arrivare fino al 20 o il 30%. Quindi, qual è la strategia giusta per iniziare a vendere online? E soprattutto, è obbligatorio vendere online? Questo non lo possiamo sicuramente dire a priori, la cosa fondamentale per stabilire se iniziare un'attività di vendita online è quella di fare un'analisi di mercato, capire quindi se c'è una domanda di un determinato prodotto e capire se noi possiamo essere in grado di soddisfare quella domanda, che tipo di concorrenza c'è, non saremo sicuramente i primi ad arrivare oggi e quindi è fondamentale capire se c'è effettivamente un margine perché noi possiamo inserirci a questo proposito ecco che il marketplace ci può essere d'aiuto perché possiamo iniziare la nostra avventura di vendita online e quindi iniziare la nostra forma di commercio elettronico appoggiandoci a queste grosse piattaforme ed in questo modo iniziare a testare se effettivamente c'è la possibilità di vendere i nostri prodotti online e se siamo strutturati anche per gestire tutta quella che è la parte della logistica e la parte post vendita quindi il nostro consiglio è se hai intenzione di sfruttare il digitale per vendere eh, i tuoi prodotti o per offrire i tuoi servizi, eh, valuta e fai un'analisi preliminare, affidati a dei consulenti che siano in grado di capire com'è il mercato digitale e poi fai delle scelte. Puoi iniziare con un marketplace e poi proseguire con il tuo sito web oppure lanciare i tuoi progetti in contemporanea e quindi ad affidarti alla forza della multicanalità. Se ti è piaciuto questo video lasciaci un like e se pensi che possa essere utile anche ad altri condividilo. Se hai necessità di metterti in contatto con noi, se hai bisogno di un aiuto, di suggerimenti per creare il tuo e-commerce e per intraprendere la tua avventura di vendita online, sotto questo video trovi tutti i riferimenti per contattarci.